Ciao ragazzi, sono tony 26 Oggi vi mostrerò um, Questo computer qui Adesso lo trovo un attimino La visuale, ecco Che è appunto è un del Latitude Latitude, sì Di 630, un computer che va su XP, ma io ci ho messo i Windows 10, poi ci ho rimesso su XP per una scelta che poi Vi dirò Allora, innanzitutto lo accendiamo Dal pulsante qui al centro eh, Qui bello perché c'è qui la specie di cursore poi vi faccio vedere bene schiacciando il tasto di accensione qui ci sono i led di, che fa vedere tutto quello che sta facendo adesso andiamo subito nel bios e ci sono una valanga di impostazioni che possiamo settare video, oh aspetta adesso togliamo Io sto tirando via adesso il disco perché c'è ancora dentro il disco di XP che lo fatto l'ho finito ieri sera questo computer. Infatti non so manco se ha tutti i driver. Adesso sto aprendo tutte le chiamiamole così finestrelle. Adesso guardiamo bene questo BIOS di questo PC che vi metterò il link in descrizione del um, di un link di Amazon di dove si può comprare in caso foste interessati, però comunque si può installare Windows 10, ha un processore a 32 bit eh, vabbè ha ah, 2 giga di ram DDR2 un hard disk meccanico poi vi farò vedere tutte le sue caratteristiche allora sistemi info vedete ehm, latitude di eh, 630 2010 e version, la versione del bios comunque ad, a 17 uh, l'indice che fatto credo che sia il primo uh, il primo aprile 2010 oppure il 4 gennaio 2010 non lo so qua c'è ci sono un paio di informazioni poi qua dice che c'è uh, un processore duo 32 bit appunto Uh, clock, uh, il corrente clock uh, di velocità è 2.20 GHz. Uh, no. Vabbè, il minimo il clock, clock di velocità, il minimo uh, è 2,20 GHz e invece il massimo è um, di 20, 2,20 GHz ho sbagliato cash a 400 eh, il processore della cache che non sapevo che avesse una cache però ce l'ha a quanto pare a, um, a 400 4000 ho sbagliato stavo leggendo, stavo leggendo i numeri senza virgola 400 um, 4000 ho sbagliato 96 kilobyte dual core um, dual core pre, eh, pre, present non lo so, scusate, e che io non so parlare bene. L'inglese dice sì, che c'è memory info. Le informazioni della memoria dice 2 GB. Vabbè, non ci soffermiamo troppo su queste robe qua. Ho 320 GB di hard disk, dove appunto c'è installato Windows XP batteria info dice che è, al, è tra il 100 e il 90% chiamiamo 95% ecco per farlo, non farlo proprio preciso Vabbè. e qua c'è la sequenza del boot ci sono tantissime impostazioni qua dice vi volevo far vedere questa cosa qua su un computer così vecchio voi direte questa qui è una camera no non è una camera è un sensore di luminosità Uh, vedete, pesa circa 3 kg. Qua c'è qua c'è l'opzione della Wake Online. Era sofisticato. Lan, UV Lan appunto. Io conosco un'applicazione Wake Online che si chiama proprio Wake On Lan. poi magari ve la faccio vedere se so tempo se sì, non, non esce chilometri il video. Comunque, se noi scendiamo, scendiamo, scendiamo, andiamo alla wireless, eh, c'è il Bluetooth, Wi-Fi, eh, c'è il cellular per chiamare wireless e switch, non so. Ah no, perché se noi guardiamo dietro tra le porte c'è l'Ethernet e c'è quello per il telefono normale. WiFi cacher, non so che cosa vuol dire, quindi eh, alcune cose che non so, che non so cosa, significano, le lascio, eh, cosa significano, le lascio indietro. E poi facciamo escape ora. Ops, exit. Si spegne e si avvia no volevo andare nel boot menu però vabbè vi faccio vedere windows xp ci volevo mettere in dual boot windows 10 soltanto che ho messo windows 10 poi xp e mi ha cancellato xp tutta la partizione del disco infatti ci ho messo una vita ho detto cosa che stava facendo perché ho ehm, detto boh non lo so a un certo punto riavvio. Oh, perché mi hai chiesto la partizione di Windows 10? E vabbè, è andata così. Poi magari eh, farò un altro dual boot con il bootloader di XP. Però io lo volevo con quello di Windows 10 perché è meglio. Qua ci sono tutti i driver. Driver, eccolo qua. Buttiamoli via. Che tanto non ci servono più. Vi faccio vedere il mio gioco preferito. Ma. Non è che sono un gamer. Il mio gioco preferito è di XP. Ho installato solo XP per questo. Ma... Questo 3D pinble è il gioco preferito di tutti. Però non è configurato quindi options. Lagga un po' eh. Soprattutto il trackpad Qua allora, last, last. Allora, qui z. Io farei. Eh, Rada, no, mm. left. Non vedo left. Eccolo qua sopra, non l'avevo visto. Left. Mm. Mi è venuta in mente una canzone che c'era in, in uno spot di samsung believer vabbè ok riavviamo il gioco Tutto, io ho fatto una macchina virtuale sul mio macbook eh, con virtualbox solo per questo solo per quello vabbè, comunque qua al programs andiamo qua su um, games pinball Guardate, questo vince tutto M Meglio avere un computer che non ha un browser O meglio ce l'ha MyPal però è, troppe, è troppo sofisticato Allora, dobbiamo schiacciare spazio Vedete qui? Che si sta un po' ripicciolendo Vedete? Ok, funzionano tutti e due Ci giocavo un sacco sul computer di mio nonno Quando andavo da lui era molto ma molto piccolo però comunque eh? lo chiamé, questo video mi dice che lo chiamerò gameplay su 3d pinball che è il gioco il mio gioco preferito di xp eh? bah, beh, basta se non in questo video qua eh, faccio di veramente un gameplay vabbè vi faccio vedere un po' di opzioni di xp nel pannello di controllo Beh, a parte che ho fatto un utente utente perché così almeno se lo faccio utilizzare a qualcuno se magari faccio cose strane eh, almeno posso non posso appunto eh, non formattare tutto mettere di nuovo X, cioè mettere di nuovo xp installarlo che ci ha messo un'ora diceva tempo stimato poi vabbè non mi sono messo lì a guardare però Yeah, se lo ingrando così. Ingrandisco così. Dice che ho un secondo monitor, ma il monitor che c'è qui sopra è collegato al Mac. Boh, mi sa che è la scheda grafica. Boh. Ok, allora. Ora vi volevo far vedere un'ultima cosa. Ok, st ho staccato il CD. Adesso. Ok, l'ho spulso. Adesso vi faccio vedere due cosine. Eh, una cosa che vi avevo fatto vedere anche nella virtual machine MS Config. Che è una, proprio una figata questa cosa qua. Praticamente tu ti puoi mettere qua. Metti qui. o oh, vabbè, così puoi mettere. Puoi dirgli su Windows 10. Cioè dappertutto. Cioè non so. Cioè da XPin su. c'è cioè, cioè su Windows 10. So lo so perché l'ho provato. Eh, lo mandavo in modalità provvisoria una volta che non mi andava più la scheda di rete l'ho mandato in modalità provvisoria e ho capito qual era il problema era un driver sbagliato infatti avevo appena installato i driver su questo computer qua oltretutto infatti su windows 10 funziona poi una volta fatto applica eh, guardate applica adesso sta caricando adesso mi va in vsod come sapete è molto brutta per alcune persone. e ne Se adesso si bugga direttamente XP su tutti i computer. Lo no, perché ho fatto mh, questa cosa qua. Vabbè, comunque eh, qua possiamo cambiare un paio di cosette. Adesso mi, piace, mi è sempre piaciuta questa qua si no, canzone, prima, volevo vedere. Ah, ok, gli scacchi non mi piacciono e quindi cambiamo l'immagine. Eh, questo non vuole essere un tutorial su XP, eh? Mi raccomando. Vabbè, adesso vi faccio vedere mm, un po' di cose. Comunque, qua XP, non so che versione ho. Perché di Ah, no, vero? Si vede dallo sfondo. Quindi andiamo qua sul pannello di controllo. Io ho tutti questi metodi alternativi. Guardate, eh. qui. Andiamo, scendi, scendi, scendi. Il mio preferito è quello lì che ho però allora, applica professional. Abbiamo però perché alla via non me lo fa vedere? Boh, allora vi faccio vedere. Non, non ha il driver audio, anche se tra un po' lo metterò, però non, non era supportato. L'avevo preso l'avevo scaricato per vista non è una bella cosa scaricare le robe per vista perché vuol dire che non vanno più, non ti va più il computer se le scarichi per vista e, e, e lo sappiamo infatti credo che sia il sistema operativo che ha avuto meno supporto e, comunque ecco un'altra cosa che vi dovevo dire ecco è che um, su Windows 1.0 1.1 1.0 non mi ricordo come si chiama e eh, il supporto è morto eh, alla fine del 2001 è morto, è morto il, il 31 dicembre del 2001. No, non no, ho sbagliato. del 2001, giusto? Sì. Quindi, quindi più o meno quando è nato XP, soltanto che mm, non, non lo stesso giorno. Allora, qua non mi ricordo che service pack ho, andiamo subito a vederlo. Properties. Ah, questo video lo editerò con Final Cut perché ho scaricato la versione di prova e adesso lo sto provando sul mio Mac. Poi vedrò se comprarlo, se... perché sui Mac dovrebbe funzionare meglio perché è prodotto da Apple. Qua ho attivato gli aggiornamenti automatici però mh, se io adesso vado qua windows update va in internet anche se con molta ma molta molta molta fatica ma va in internet qua c'è la partizione comunque di windows 10 guardate l'ho capita. Da... se andiamo qua su windows vedete ah, che me lo fa subito vedere al primo colpo sarebbe bello farlo andare in bs ma se sì, io lancio No, infatti non va, perché... Però comunque l'ho installato da questo computer, eh. Guardate, se io vado qua su... Web. Eh, 4K, dai, sì. Wallpaper, Windows. Vedete che c'è quello di Windows 10. Cioè, è chiaro che ho Windows 10. Perché se non fosse Windows 10 ci sono queste qua. Eh, quelle di XP. Magari il titolo può, può essere un'idea per... Eh, ad esempio... Mh... Vi faccio vedere che io che faccio cose su un computer con Windows XP. Qua, vedete, show. Vedete che XP è fatto in modo completamente diverso. Poi in una schermata solo ci sta tutto. Poi andiamo qua su Wallpapers. Vedete. Però anche se a me piacciono di più quelli di XP, di Wallpaper. Anche quelli di Windows 10, eh. Tipo, il mio preferito quello di XP. è Vediamo se lo trovo. Spettatemi, se che abbiamo appena oltrepassato. Aspettate, il trappato non va benissimo. Quindi, stacco il ricevitore dal Mac e lo attacco qui al computer. Ha due porte qui USB a non USB-C, e manco a pagarle. Ah, vabbè, perché tanto vabbè, era del. sarà stato del 79. No, ok, l'ho visto. Ma non va. Va il trackpad. Ecco, questo. Questo è il mio preferito, però... Mi piace comunque anche questo. Mi piace sia questo... Che... Eh, questo... Che questo. Questo qua è il mio preferito, però. Ce l'avevo, poi ho perso un supporto per XP. E quindi... Mh... Ho cercato di mettere un product key. Ho resettato innanzitutto l'orologio quindi a 0 30 giorni perché avevo provato a installare Windows 98 e ha sballato la data. È come se noi abbiamo eh, ce lo stavamo allungando. E quindi, sballando la data, toccando la data, ha perso il Product Key. Appena entravo, mi diceva di entrare in Windows in Internet Explorer. Però io entro in Internet Explorer. Then. Faccio così perché è troppo bello Copiare quello di XP Allora andiamo un secondo nel pannello di controllo Utenti Vi faccio sentire quello originale Perché merita quello originale Turn on Ok qui Log off Peccato, no no vero non ho l'audio Perché non c'è ancora il drive audio, Però vi faccio vedere La bellezza dell'errore La bellezza de di quando usciva un errore troppo bello sempre andando su run MS, ms config anche se io la prima volta che l'ho sentito avevo detto ms, con, M, MS config vedete troppo bello fare così no funzionava meglio sulla mia macchina virtuale no peccato facciamo turn off no restart schiacciamo più volte F12 per andare nel boot menu che vi faccio vedere un po' le periferiche dobbiamo inserire il cd la usb ha 4 porte usb 1.1 vedete ha un internal hd hd che non so se stia per stia l'ultima d però so che um, internal, sta per internal eh, hard disk non so se... internal disk disk... ah no, internal disk drive, vero. cd dvd cdrv CD, drive appunto, sono i cd, ha un, quattro porte usb appunto, eh, questi due che non so bene che cosa siano, bios e poi c'è la diagnostica che adesso lancio ma la fermo subito schiacciando... u, uh. adesso avviamo i, xp Premendo F8 Per Che così vi faccio vedere Anche il bootloader di XP Se sì, è il primo video Editato con Final Cut Non vedo l'ora Di editare Con Final Cut Mi sa che lo sta mandando In palla Perché Senti sì, facciamo così Allora Sto schiacciando qua il tasto Per Eh Ok L'ho buttato fuori Il disco Bravo che l'hai buttato fuori Pa, pa, ra, pa, pa, pa. Okay, sto spegnendo il mio mac se si spegne il mac è un problema eh? sai non puoi più fare il figo e ovviamente è molto lento non per colpa dell'hard disk ma per colpa della rom che sarebbe una specie di hard disk che non, la non lo puoi togliere e questo permette di fare di fare il caricamento anche senza hard disk eh, senza ram no perché la ram è quella che permette di caricare il sistema operativo quella che permette di caricare i programmi infatti è lì che vengono salvati tutti i programmi quando li hai aperti appena li chiudi eh, non vengono più vedete non vengono più comunque salvati sul nella ram vengono infatti le, eh, quando il computer va in molto ma molto molto lento vuol dire che la memoria ram è quasi in esaurimento qua eh, qua c'è eh, comunque avevo fatto ero entrato in safe mode eh, in safe mode con il cmd e ero entrato per dire, togliere il product key appunto ero entrato avevo mh, avevo messo un comando da run che mi aveva aperto il prompt di comandi in un modo tra, chiamiamolo così piratato perché appunto bisognava mettere una chiavetta con dei file piratato appunto mh, eh, disattivava la, eh, senza rete appunto ha fatto il product key che appunto l'applicazione che si occupava del product key e gli ha detto niente rete ci ha messo un product key che sarebbe xxx eh, per tutto il product key e quindi ha detto ok mh, il product key io ce l'ho non so se posso controllarlo però comunque c'era appunto quell'applicazione lì era staccata da internet allora ora facciamo così reboot eh, reboot su OS questo qua che non che questo qua sarebbe il bootloader mi fa non è che mi piaccia troppo eh. adesso facciamo f8 e lo spegniamo così corre boot appena esce il, la scritta del lo spingi e lo chiudi Bam. niente ehm, spero che questo video vi sia piaciuto ehm, siete pregati di lasciare un bel like e iscrivervi al canale e condividere il video eh, per, per far crescere il canale di iscritti niente ragazzi noi ci vediamo in un prossimo video ciao